suonava la regina margherita e quindi erano fioriti, beh, beh, erano fioriti, poi ne parliamo, <ride> fioriti circoli mandolinistici intitolati alla regina e quindi si diffondeva questo grande amore per, per lo strumento e questo anche mh, estremo virtuosismo perché appunto il, dal punto di vista organologico il mandolino aveva avuto appunto delle nuove innovazioni, la tassiera più lunga, quindi dava delle, mh, delle possibilità ai virtuosi di esprimersi al meglio.